Oggi video tutorial per la base viso con i prodotti MAC. MAC è un marchio che amo particolarmente e al quale mi sono affidata fin da subito una volta terminata l'accademia di trucco. Se volete vedere che prodotti ho utilizzato, continuate con il video. Ciao! Il primo prodotto che vado ad applicare sulla mia pelle è la loro crema per strobing. Visto che ho intenzione di usare il fondotinta Studio Fix, che è un fondotinta dall'effetto semi-matte, ho deciso di fare un pre-highlighting. È una crema di questo tipo, la vado ad applicare principalmente sulle zone che sporgono. Vedete che dà questa lieve satinatura. Sai che si dice glow from within, Tommy? Sapevi? quando hai la luminosità che viene da dietro il fondotinta bello, vero? So. la applico anche un pochino sul dorso del naso e sul centro della fronte ora utilizzo lo studio fix fluid nella tonalità NC15 ho messo nella mia palettina miscela colori anche un goccetto del C5 per vedere se riesco a fare un po' di bronzing già nella fase del fondotinta questo è uno dei fondotinta che non manca mai nel mio kit perché è uno dei più affidabili. Mi copre proprio un range molto ampio di tipi di pelle. Dalla pelle mista secca fino alla pelle normale mista un pochino oleosa, questo va veramente benissimo. Magari abbinato a dei ehm, primer più specifici per il tipo di pelle non mi ha mai deluso devo dire come vedete ehm, con uno strato la coprenza è media si vedono ancora i brufoletti o qualche rossore però ehm, mi va bene così in caso dopo eh, vado a coprirle un po' meglio con il correttore ora provo a miscelare queste due tonalità e ad ottenere un tono un po' più caldo e andare a mettere sotto lo zigomo e un po' sui contorni del viso questa è una tecnica che mi piace molto ehm, devo dire che quando la faccio tante volte mi basta incipriare non andare neanche con le terre o con i prodotti per il contouring. Ovvio che l'effetto è molto più naturale e più soft quindi se si vuole un effetto un pochino più scolpito non è sufficiente ma per avere questo effetto diffuso e un pochino più caldo il fatto di miscelare due tonalità di fondotinta assieme o di sceglierne una un po' più scura secondo me ha un effetto molto molto gradevole e naturale un consiglio che vi posso dare è quello di utilizzare per l'inverno il fondotinta che usate d'estate che sicuramente è un pochino più scuro per andare a fare questo lavoro. Già così la base risulta veramente molto gradevole e molto naturale menzione speciale parlando di MAC la devo per forza fare al loro face and body questo qui penso sia il mio prodotto preferito del marchio e mh, lo porto con me sempre a lavoro qualsiasi cosa io debba fare ce li ho dietro Uh, mi piacciono molto perché hanno questo effetto naturalissimo, uh, quasi seconda pelle, ma anche migliorativo della grana, quindi perfetto, sia che si debba fare uh, delle pubblicità, un lavoro sulle modelle in cui la pelle deve essere molto naturale, o anche semplicemente quando una cliente vuole un effetto un pochino più naturale sulla pelle, magari non è abituata a truccarsi, con questo si va sul sicuro procedo con il correttore, a me piace tantissimo uh, questo qui con i due colori, siccome sta finendo uh, mi sa che diventerà di mio uso personale ormai perché non riesco più a tirare tanto prodotto fuori quindi lo applico direttamente dal suo applicatore, ha ah, um, questo colore è molto bello perché ha un rosa chiaro che è molto utile per schiarire la zona delle occhiaia per quelli incarnati che sono veramente molto chiari, per cui di solito si rischia di avere un effetto di allone giallastro nella zona del contorno occhi. Questo qui oltretutto lo uso anche per illuminare un po' quelle zone o di ombra oppure che presentano ancora qualche rossore. Mi piace anche illuminare così il centro del viso. Lo metto anche un pochino all'esterno dell'occhio dove si tende ad essere un pochino più arrossati, specialmente chi ha la carnagione molto chiara. apriamo anche un po' i brufoletti. Correttore sfumato, adesso possiamo passare al fissaggio con la cipria. Io userò eh, le Next to Nothing in due colorazioni, come avete visto, mi piace fissare il viso nella parte centrale con una cipria più chiara e all'esterno con una più scura. Ho incipriato il viso, vedete con questa tecnica di usare due toni di fondotinta e due toni di ciprie, già abbiamo questa bella tridimensionalità e questo bel calore. La base andrebbe già bene così, ma io possiedo anche la loro palette per il contouring e carnagioni chiare, quindi come faccio a non utilizzarla? Vi faccio vedere le tonalità. Abbiamo Emphasize, Cream, Accentuate, Top, Sculpt e Bomb Beige. Prima di tutto prendo Accentuate, un illuminante rosato leggero, e lo applico qui al centro della guancia, seguito da Emphasize, il tono invece più chiaro, proprio qui sull'apice. Sono delle, delle polveri per fare highlighting che però non sono molto riflettenti. Sono appena appena satinate, quindi fanno questo effetto naturalissimo, molto molto bello. È talmente leggera questa satinatura che posso senza problemi andare a illuminare il centro del viso senza temere che durante il giorno mi si lucidi. Per realizzare il mio contouring in polvere mescolerò la tonalità Sculpt a questa polvere un pochino più calda che si chiama bombage applico Sculpt in questa zona qui per andare a fare un contouring proprio di tutto il viso anche della zona degli occhi e del naso se non ho intenzione di truccarmi gli occhi questo può essere un ottimo modo per dare tridimensionalità allo sguardo Ultimo prodotto che vado a utilizzare per completare la mia base è un blush, questo è un mineralize blush, quindi sono quelli che hanno la pupuletta, sono dei, dei fard cotti, è leggermente satinato, meraviglioso, nella tonalità warm soul. Lo applico con il pennello di MAC 137, siccome questo blush è luminoso mi farà anche da perfetta transizione tra il blush e l'illuminante che ho messo prima. La satinatura anche in questo caso è molto sottile, quindi posso andare anche al centro della guancia senza preoccuparmi che mi vengano messi in risalto troppo i pori o la texture della pelle. Guardate che effetto meraviglioso! Mi piace applicarlo anche un pochino sopra la tempia, diciamo sopra il sopracciglio in questa zona qui. Vedete che è così, proprio come se tutta questa fetta del viso avesse questa satinatura e questa leggera colorazione pescata. Veramente bellissima. E se mi piace, la applico direttamente così, su tutta la palpebra. In modo da ottenere un look molto fresco e perfettamente bilanciato nelle tonalità. Ho terminato il mio look delineando un pochino le sopracciglia in modo molto velato e naturale aggiungendo un po' di mascara e infine applicando il rossetto MAC nella tonalità Midi Move. Spero che questo look vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per iniziare a conoscere i prodotti di MAC ai quali sono molto affezionata e che mi piace molto utilizzare. Alla prossima!